Con la dedizione, con lo sforzo, con l'intelligenza. Ho ringraziato il gruppo dirigente, gli allenatori, insomma è veramente una squadra in senso ampio che porta la città di Salerno agli onori della cronaca sportiva. Ho manifestato la mia gratitudine e quella della città e anche tutta intera per questo splendido successo che io sono certo si rinnoverà anche negli anni a venire. È un gruppo formidabile, belle a vedersi come avete visto e di una grande forza di coesione che li unisce e le porta alla vittoria. La guardia è qualcosa che non compete in comune naturalmente. Io non, non faccio il gioco dello scarico delle responsabilità. Devo verificare, mi pare che il sistema dell'armi era stato aggiornato e verificato. Stamattina stesso cerco di capire, ma purtroppo ci troviamo in una situazione incresciosa ed allarmante perché sono dei piccoli atti di sabotaggio, piccoli atti di sabotaggio che però ci lasciano inquieti, ci lasciano pensosi, ci lasciano preoccupati, perché come dire, combattere contro questa polverizzazione del, del pepismo, del, del malaffare diventa veramente complicato. Ne parlerò di nuovo con il questore e vedremo quanto possiamo fare quando quanto nelle nostre mani possiamo fare. Eh... Diciamo quando, soprattutto quando ti presenti al cospetto di una, eh, di una squadra vincente, di un progetto vincente, perché dietro una squadra vincente c'è un progetto vincente e questo è un progetto vincente, che viene da lontano. Non puoi non prendere atto, il ruolo di amministratore non ti rende avulso da quella che è la realtà, non è che vivi in un altro paese, non sei un marziano, è la verità. La verità è che quando hai un impianto stabile puoi programmare, puoi fare delle scelte, puoi venire da lontano, puoi investire sul settore giovanile, puoi fare una serie di cose insomma, che probabilmente la precarietà non ti consente. E la partita si gioca tutta quanta là. E questo è l'argomento sul quale è, è virato dopo il primo anno di legislatura Insomma, ci siamo messi per la strada, ora bisogna effettivamente programmare per qualcosa di definitivo e soprattutto per rimettere in sesto in maniera più, come dire, più gestibile per le società quello che c'è, perché bisogna necessariamente consentire alle eccellenze di migliorare e alle non eccellenze di diventare eccellenze, la sfida è tutta quanta là e là dobbiamo lavorare. quindi vi ringrazio per una volta, vi abbraccio e quindi naturalmente la nostra attitudine di una mattina eh, voglio compilitarmi soprattutto con voi che ce l'avete tutta siete delle atlete prestigiose eh, che riescono soprattutto a fare un gioco di squadra che poi è la cosa più bella che ci possa essere entrare in sintonia fra di voi fare una, tutto un gruppo una sola persona, non si può essere ma che cosa. anche a livello europeo. Perché è importante, perché diciamo dal coronamento di una fase iniziale dove abbiamo giocato benissimo con tutte le vittorie del, insomma, della prima fase, 26 vittorie sulle 26 partite. Quindi insomma, ci è sembrato giusto coronare, seppur in maniera come dire, sudata, eh, questo campionato con la vittoria dello scudetto, che ritorna a Salerno dopo tre anni, cioè questo dopo tre campionati. Eh, ora diciamo, in parte ci godiamo il, eh, diciamo, la gioia di questo successo, però fondamentalmente adesso si sta già lavorando perché da qui a un mese, un mese e mezzo, eh, a parte insomma, la parte del settore giovanile che è ancora infinita, ma da qui a un mese e mezzo si ritornerà la di partenza per, per la preparazione per, la, per il nuovo campionato.